il che ci porta inevitabilmente a dover affrontare il tema del rapporto fra tecnologia e controllo. Sicurezza cibernetica, spazio cibernetico, metaverso. Come sempre, anche in questo caso, e la storia si ripete, siamo in una condizione per cui la, la, la, la confusione terminologica, la il trasferimento di concetti fantascientifici nel mondo del diritto, eh, creano delle incertezze che poi rendono difficile capire di che cosa stiamo parlando. E dunque, quando parliamo di cibernetica, parliamo di studio dell'interazione fra uomo e macchina. Questa cosa, questa disciplina fu inventata... Fu fondata, non inventata, nel 1948 da Norbert Wiener, un matematico austriaco naturalizzato americano, che appunto in Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine eh, teorizza il, eh, il concetto di feedback come strumento di analisi per la replica e la meccanizzazione dei comportamenti. Questo è il libro che è alla base degli studi sull'intelligenza artificiale. absit verbis eh, Da questo libro è nato eh, tutto. Quindi come vedete la cibernetica con i computer non c'ha niente a che eh, vedere. Un altro elemento da considerare è there is no such thing as cyberspace. Cyberspace, ciberspazio, è un'invenzione letteraria di uno scrittore, William Gibson, che alla ricerca di un'ambientazione per, eh, per far muovere i, i suoi personaggi che, eh, che, eh, che eh, afferivano alla corrente letteraria del cyberpunk, quindi un genere fantascientifico che eh, si occupava appunto del... Che, era, che ambientava le sue storie nel mondo dei, dei computer e delle reti, avendo bisogno di un nome per individuare un punto di contatto fra tutti i suoi protagonisti, inventa letteralmente questo termine. C'è cioè una sua intervista al uh, New York Public, Public Library, tuttora disponibile su YouTube, nella quale dice senza il minimo problema, mentre guardavo questa parola uh, uh, scritta in rosso su un, uh, su un foglio di carta gialla, ero deliziato dal fatto che non avesse nessun significato. Che il, eh, il cyberspace, ciberspazio, chiamatelo, chiamatelo come vi pare, dal punto di vista sociologico e psicologico possa avere un significato, credo che sia assolutamente fuori di dubbio. Pensate per esempio alla possibilità, peraltro era una, una situazione obbligatoria ai tempi, di interagire con le persone soltanto via testo, mi riferisco all'epoca che per magari molti di voi sarà realmente preistoria, dei BBS o delle, dei primi collegamenti internet solamente a carattere, della possibilità di, di, di interagire con le persone soltanto in modo testuale, su chat, su server IRC, o, o, o via email. Il risultato qual era? La totale, la, la totale separazione fra la componente fisica esteriore e la componente interiore. Da questo punto di vista, se andate a cercare un bellissimo articolo scritto da uno dei, pa dei padri nobili dell'internet italiana, Giancarlo Livraghi, dal titolo L'anima e il corpo, eh, capì, sul sito Gandalf.it capite esattamente a che cosa mi riferisco. Quindi dal punto di vista, ripeto, psicologico, questa uh, dissociazione fra la fisicità e la possibilità di interagire, eh, essendo qualcun altro, borderline schizofrenici si potrebbe dire nei casi patologici, eh, è, una, eh, è una componente reale. Ma dal punto di vista giuridico non esiste un, uh, un cyberspace, non esiste una realtà separata, non c'è un, un dominio digitale, un dominio reale. Se qualcuno mi di voi mi manda adesso a quel paese, non lo, sta in quel, non lo sta facendo in modo virtuale, lo sta facendo sul serio. Se qualcun altro infastidito da questa lezione eh, buca il mio computer e me lo rade al suolo, sta producendo degli effetti materiali, non c'è nulla di virtuale in tutto questo, il fatto che parliamo di dati di beni immateriali non fa venire meno la eh, assoluta inesistenza del concetto di, di cyberspace. Eppure questo termine oramai eh, dalla fantascienza è passato al giornalismo, dal giornalismo è passato alla politica e dalla politica è passato al diritto e alla, eh, e alla giurisprudenza. Un altro, eh, un altro caveat. Non è, quando si parla uh, dell'internet si tende a utilizzare la maiuscola come se fosse un soggetto o comunque come se fosse un nome proprio. Non è assolutamente vero. Partecipando a questo, a questo corso di perfezionamento uh, vi avranno detto, o saprete già, che uh, l'internet è una convenzione, cioè l'insieme delle reti informatiche che utilizzano uh, il protocollo TCPIP. Nulla di più. Quindi in questo senso non esiste internet come piattaforma. Esistono delle risorse di rete collegate a reti di telecomunicazioni che comunicano fra loro secondo un determinato standard. Tradotto, se nel vostro studio, nella vostra azienda mettete in piedi una rete in protocollo TCPIP senza collegarla a nessuna, a, da nessuna parte, avrete lo stesso una rete internet ma limitata alla, alla segreteria, alla sala riunioni e alle sale, agli studi dei singoli professionisti. Uh, l'internet, non, non è assolutamente vero che l'internet uh, sia senza frontiere, chiedere uh, per informazioni suonare al Sisi o, o Erdogan, uh, o in generale tutti quegli esecutivi che hanno la possibilità di spegnere uh, l'infrastruttura uh, di telecomunicazioni nazionali in caso di necessità. E nel caso vi fosse sfuggito, anche l'Italia fa parte del club, perché nel 2019... Eh, con eh, la, eh, listeria legata attorno alla questione 5G, eh, eh, nel Decreto 105 venne anche inserito il kill switch, cioè il potere del Presidente del Consiglio di appunto spegnere la rete di telecomunicazioni in caso di emergenza e quindi nella sostanza di eh, eh, isolare l'Italia dal, eh, dal resto del, del mondo. Il che porta alla conclusione appunto che l'internet può essere tranquillamente controllata eh, e spenta, quindi tutta la retorica basata sull'internet senza frontiere, eh, che non è l'edizione telematica di Giochi senza frontiere per chi se lo ricorda, è, è soltanto una bella idea, un bel sogno romantico, ma nei fatti non è mai eh, esistita. Il che ci porta ad alcuni luoghi comuni. La tecnologia è più veloce del diritto. Non è assolutamente vero. Non c'è un singolo fatto che non potesse essere già eh, sussunto, regolato, gestito sulla base degli, esist... degli, dei, eh, eh, degli istituti esistenti. Cyberstalking, revenge porn, eh, criptovalute, tutto quello che vi pare. Tiratemi fuori quello che volete, fino ad ora non ho ancora trovato un una manifestazione, un epifenomeno che non potesse essere ricondotto all'interno di, uh, di una norma uh, vigente. E quindi non è vero che la tecnologia è più veloce del diritto. Ciò che è più lento è il passaggio dalla valutazione politica all'emanazione di una norma, ove fosse necessaria. Ciò che è più lento è uh, la capacità degli, dei, nel caso del penale, che è la materia che conosco meglio di altre, è la capacità del, degli investigatori e dei giudicanti di eh, compiere indagini e di emanare provvedimenti eh, in modo eh, tempestivo. Quando ero piccolo mi sono occupato, credo, del primo caso di diffamazione online, che è stato definitivamente concluso dalla Corte di Cassazione dopo appena vent'anni. 18, una cosa del genere. Con un verdetto contraddittorio per cui la Cassazione penale condannò uh, questa persona, mentre invece la Cassazione civile, avendo uh, il, la banca che si riteneva diffamata, agito separatamente, mentre la Cassazione civile disse che non c'era diffamazione. Ora, capite bene che attendere, oppure uh, il tema dei sequestri di computer, adesso se guardate... La giurisprudenza recente in materia di sequestri informatici, c'è un capitoletto che ho scritto sull'evoluzione uh, sull della giurisprudenza in questo, uh, in questo ambito per un trattato del diritto dell'internet. Se guardate la giurisprudenza, adesso c'è grande florilegio di argomentazioni che dice: ah, no, bisogna sequestrare i dati, non, non serve sequestrare addirittura nemmeno il, il disco rigido. Peccato che queste cose le, le dicevamo vent'anni fa con, con Alcei, con il professore Perry all'epoca e, e venivamo presi per, per pazzi. Ci sono voluti, anche qui credo, non, più, non meno di 15 anni, correggimi per Luigi se sbaglio, a, per, uh, per, arrivare, uh, a, per, avverare, per arrivare ad affermare l'ovvio. Allora se abbiamo tempo, questa latenza nel, uh, uh, fra le, il... il l'esistenza, il sorgere di un problema e l'elaborazione giurisprudenziale che, eh, che lo risolve, capite bene che c'è qualcosa che non torna. Il che, apro e chiudo la questione, ed è l'argomento di una lezione che ho tenuto nel mio corso eh, ieri mattina, nel momento in cui il volume delle controversie e l'entità delle controversie diventa così enorme, la giurisdizione perde senso. E quindi si comincia a creare un sistema eh, o, o se volete un affidamento su, su sistemi diversi per la risoluzione dei problemi che però eh, si traducono nell'oversight board di Facebook, nelle policy interne delle, delle singole piattaforme che nella sostanza significano rinunciare a una tutela efficace del diritto. Ma ripeto, non possiamo parlare anche di, eh, di questo. La tecnologia crea nuovi soggetti giuridici come nel caso dell'AI. Questo è un falso storico, aggravato e continuato, recidivo e infraquinquennale specifico, che, al quale stiamo assistendo in questi anni, perché le regole sulla soggett soggettività giuridica non vengono alterate dalla creazione di software che hanno un grado di, di autonomia maggiore, ma che non li rende per questo né senzienti né consapevoli. E il fatto che eh, intelligenza non, impl non implichi necessariamente soggettività giuridica, ve lo, ve, ve lo chiarisce un esempio che potrà essere una battuta, ma che nei fatti spiega molto. Uno stupido è vivo, ha i suoi diritti anche se non è intelligente. Quindi un software può comportarsi in modo da apparire intelligente, ma non per questo diventa soggetto di diritto. Poi anche qui ci sarebbe da approfondire il tema del rapporto con dell'impatto, dell'approccio funzionalista nella definizione dell'AI che eh, nella sua declinazione di sicurezza nazionale se si muove come un terrorista e parla come un terrorista allora è un terrorista. Eh, se si comporta come un essere umano, se è intelligente come un essere, eh, se ha una manifesta intelligenza di tipo umano allora è intelligente. Questo è l'approccio funzionalista. Uh, salto su, questo, su, queste altre, uh, su queste altre considerazioni, se non per uh, concentrarmi sull'ultimo punto, abbiamo bisogno di un'etica delle tecnologie, è vero, ma dal punto di vista giuridico è assolutamente non rilevante, perché vi ricordo che la caratteristica di una democrazia occidentale è quella di non avere un'etica pubblica, perché l'etica pubblica è una caratteristica delle teocrazie o, se volete, degli stati che basano, come per esempio quelli che aderiscono a una visione del mondo confuciana, eh, che basano il rapporto fra Stato e. e... E cittadino sulla, sulla rilevanza dei riti e quindi del conformarsi a precetti di tipo morale piuttosto che eh, invece sul rispetto di regole. Eh.